La leggenda narra che una volta che un taglialegna laborioso si presentò con un'offerta di lavoro in una foresta, vedendo la sua motivazione ed energia fu assunto immediatamente. Il capo caposquadra gli diede un'ascia e gli ordinò di tagliare alberi. Quando il primo giorno finì il taglialegna dedicato era riuscito a tagliare 18 alberi. Una figura impressionante. Ma l'uomo era un gran lavoratore e voleva dimostrare che poteva fare ancora meglio. Così il giorno dopo uscì per battere il suo stesso record, tuttavia alla fine della giornata non riuscì a tagliare nemmeno la metà degli alberi. Il taglialegna era perplesso, non sapeva cosa stava succedendo. Con il passare dei giorni, il taglialegna cercò di superare se stesso, ma nonostante tutta la sua energia, abbatté meno alberi. Era totalmente disperato e alla fine andò a parlare con il suo capo e spiegò la situazione. «Non capisco». Disse il taglialegna, «Non importa quanto duramente tagliassi meno alberi ogni giorno, l'uomo che lo aveva assunto li guardò negli occhi e chiese. Da quanto tempo non affili?» Era scioccato e ha detto affilato. «Non ho tempo di affilare, sono troppo occupato a tagliare alberi». Questa metafora è perfetta per illustrare la personalità di molte persone che tutti conoscono, persone il cui più grande orgoglio è lavorare più ore di chiunque altro, e per di più, vantarsene. Parla di quel tipo di persone che non conoscono la differenza tra lavorare sodo e produttività, e c'è una frase di Abraham Lincoln che adoro. Dammi 6 ore per tagliare un albero e passerò le prime quattro ad affilare l'ascia, ed è proprio l'argomento che tratteremo in questo video come filar tu axe. Come fare più soldi? Come raggiungere i tuoi obiettivi con il minimo sforzo e nel più breve tempo possibile. Diamo un'occhiata a 6 leggi, 6 sistemi completamente testati per gestire il tempo e lo sforzo del denaro. Leggi utilizzate dalle persone di maggior successo in tutto il mondo. Ascoltare attentamente 6 leggi. 6 principi per guadagnare di più con meno sforzo e in meno tempo in questo video. Vediamo in modo dettagliato e conciso. Il principio di Pareto, legge di Parkinson, la legge di Hyper LS, Lei dei Lick, Lei dei Carlson e la matrice di Eisenhower. Vamos con il primo punto. È il principio di Pareto. Il principio di Pareto o regola da 80 a 20 è un fenomeno statistico. Ti permette di guadagnare più soldi concentrandoti sulle aree della tua attività e della tua vita che sono davvero importanti. Questo principio è stato sviluppato dall'economista Wilfredo Pareto che ha scoperto che la maggior parte delle situazioni nella vita non sono equamente distribuite, e secondo la sua esperienza Wilfredo Pareto ha scoperto quanto segue che l'80% della ricchezza di un paese era nelle mani del 20% dei suoi cittadini, così come che il 20% dei lavoratori in una fabbrica ha prodotto l'80% dei risultati. Il 20% dei cittadini di un paese deteneva l'80% del potere politico, e a questo punto ti chiedi come questa legge o principio influenzi la tua vita. La prima cosa è che dobbiamo chiarire che la regola 80 20 non è una legge, è un principio, e come tale non è accurata al 100%, ma lascia che ti dica dalla mia esperienza personale che, nella maggior parte dei casi, questi dati sono molto vicini, devi tenerlo a mente. Ma buono al punto, la domanda da un milione di dollari. Come il principio di Pareto può aiutarmi ad avere più prosperità nella mia vita, la mia attività e rilevando sempre che 20 della tua vita, della tua attività o dei tuoi investimenti produce quel 80% di benefici e, una volta rilevato, concentrati su di esso per generare molto di più. Faccio tre esempi molto rapidi, e lo capirete subito. Ad esempio, in molte occasioni il 20% dei tuoi investimenti che si tratti di immobili, mercato azionario, criptovalute, genera l'80% dei tuoi profitti. Quindi, studia quelle operazioni di successo e analizza il motivo del tuo successo. E soprattutto il più importante cerca di replicarlo. Per questo motivo è importante fare un diario di tutti i seguenti. Ad esempio, a volte, le operazioni di 20% dei vostri debiti drenare, mangiare l'80% dei vostri soldi, e non vi lasciano respirare, beh in questo caso è facile individuare quali debiti sono i più pesanti per voi. Sai, carte di credito, prestiti personali, se affronti la decisione con loro di finire con un altro esempio molto chiaro, archiviazione fisica ad esempio scatole, materiali, questo così come dischi digitali, dischi rigidi, server o anche sul tuo smartphone. Tutti quei gigabyte costano denaro, beh in quel caso il diagramma dei pezzi ti aiuta a risparmiare denaro. Ad esempio in molti 80 delle volte usi solo 20 delle tue applicazioni, rileva ciò che non usi e lo cancelli, non è necessario acquistare un dispositivo superiore per mancanza di spazio, cadono nella sindrome di diogene. È digitale e lo stesso accade nella tua casa, non hai bisogno di comprare un ripostiglio, quello che ti serve è buttare le cose, o venderle, rilevare che 20 delle tue cose usi più frequentemente e, eh? disastro almeno una parte di quel 80% di cose che non usi, come puoi vedere il principio dei pezzi ti aiuta a concentrarti su quel 20, che genera quel 80% di soddisfazione, è. Eh. Profitto o denaro se applichiamo il principio di Pareto? La storia del taglialegna è come abbattere alberi con un'ascia molto affilata, e anche sapere come selezionare quali alberi sono i più facili da tagliare. Senza dubbio, il principio di Pareto, ben applicato, ti renderà inarrestabile ora. State a te rilevare che venti e iniziare a prosperare. Continuiamo. Punto successivo legge di Parkinson. Molto importante la legge di Parkinson si riferisce ad un difetto che tutti gli esseri umani hanno e cioè che fondamentalmente, afferma la legge di Parkinson, il lavoro si espande per riempire il tempo disponibile per essere finito. In altre parole, se ne abbiamo due per un lavoro ci vorranno due ore e al contrario per finire lo stesso lavoro abbiamo quattro ore. Finiremo in quattro ore e perché succede questo? Perché secondo il britannico Cyril North con il Parkinson più tempo hai per fare qualcosa, più giorno la mente e più problemi solleveranno sarà, conclusione hai molto tempo, ti rilassi e inizi a lavorare in modo inefficace, e soprattutto inefficace. Il risultato finale è che perdi tempo e soprattutto, la legge di Parkinson non si applica solo al tempo, ma anche al denaro e all'organizzazione dei compiti. Vediamo se questo suona come qualcosa, le spese aumentano per coprire tutte le entrate. Più hai, più spendi. L'ho visto personalmente mille volte. Ricevi un aumento di stipendio e stai già pensando di acquistare una nuova auto, o trasferirti in un appartamento più grande. E ripeto se non conosci la legge di Parkinson, lasciati trasportare dal tuo istinto. E più ne hai, più spese. Capisci ora perché un aumento di stipendio spesso non risolve i problemi finanziari delle persone. Il prossimo punto, nella tua casa, nei tuoi armadi, nei tuoi dispositivi mobili. Più spazio hai, più pieno e in molti casi, avere più capacità di memoria sul tuo disco rigido o armadi più grandi non è la soluzione. E a questo punto, la domanda da un milione di dollari. Come puoi applicare la legge di Parkinson a tuo vantaggio? La prima cosa è riconoscere questo comportamento. È un istinto umano e come tale può essere utilizzato anche a nostro vantaggio. Guarda, vedrai nel caso del tempo segnare sempre un'agenda dettagliata, ricorda che in molti casi più tempo per svolgere un compito o un lavoro non è sinonimo di risultato migliore, quindi segna sempre ore e tempi per fare il tuo lavoro, non lasciare che le tue attività si espandano mangiando tutto il tuo tempo, ti dico che è fondamentale. Mantieni un'agenda per... Fissare obiettivi, con denaro molto semplice mantieni le tue spese limitate e lascia correre il tuo reddito e soprattutto con i soldi rimanenti, non acquisire passività, acquistare attività, in questo modo se investono il capitale extra, genereranno, produce un effetto valanga moltiplicando il tuo reddito e soprattutto il più importante, tra il tuo reddito e le tue spese. Ci deve essere sempre una distanza considerevole, vivere al di sotto delle tue possibilità e con lo. Stoccaggio succede la stessa cosa, più spazio non risolverai i tuoi problemi, ti dico lo stesso che. Con il principio di Pareto, la soluzione è scartare il superfluo, vivere comodamente con ciò di cui hai bisogno. L'ho visto molte volte, famiglie che vivono con più cose del necessario nelle loro case e acquistare o affittare un ripostiglio, un magazzino e tutto con le e le spese mensili che comporta la chiave e non avere più spazio. La chiave è fare un uso intelligente, come puoi vedere come la legge di Parkinson influisce sulla tua vita e soprattutto contrattaccare quello che fa risparmiare tempo, denaro e aumenta la qualità della vita. Punto successivo, legge di Pers: una legge creata da Fritz Pers, uno psicologo tedesco e fondamentalmente si riferisce, preoccupazioni che drenano la nostra motivazione, devi tenere a mente. Che essere costantemente preoccupati esaurisce molto ed è che vedrai a volte perdiamo troppo tempo ed energia in situazioni che sono già accadute. Pertanto, non possiamo fare nulla. Oppure ci preoccupiamo di situazioni che non conosciamo. Se è vero che stanno davvero per accadere. Pertanto, sii costantemente preoccupato per il passato e il futuro. Ci impedisce di vivere nel presente. La legge di Peirce ci aiuta a diventare consapevoli di quali pensieri e attività sono produttivi, o non è molto utile ed è quello secondo la legge di Peirce. Le statistiche parlano da sole e il 40% di ciò di cui siamo preoccupati non accadrà mai il 40%. Guardate la quantità di energia sprecata per niente. Il 30% delle situazioni si è già verificato in passato e quindi non si può fare nulla, più energia sprecata. Il 12% delle nostre preoccupazioni riguarda problemi di salute e che non è in nostro potere risolvere nulla. Il 10% sono preoccupazioni minori, i cui effetti sono spesso annullati. Sono preoccupazioni e c'è un 8% molto importante. Il restante 8%. Vale la pena che siano controllabili e questo 8% se meritano il nostro tempo e la nostra attenzione. La legge di Peirce non consiste più tanto nel preoccuparsi di quel 8% ma nell'affrontare queste questioni, affrontare con decisione e fiducia per evitare che non siano all'ordine del giorno, o nel caso in cui accadano, essere pronti ad affrontarle positivamente. Quindi, questa è la legge di Peirce, individuare immediatamente ciò che ci riguarda, cosa c'è in nostro potere per risolvere, prepararci e affrontarlo con decisione e rapidità, la domanda da un milione di dollari che otteniamo con. Questo è principalmente più energia e più felicità e questo si traduce in una mente molto più fresca, per avere idee di business, così come per affrontare i compiti più rapidamente e più motivazione. Quindi, ricorda la legge di Pers, non spendere così tanta energia pensando a problemi che potrebbero non accadere mai. Il punto successivo è la legge D.I.L. Lick e Wannillich, un pensatore austriaco e questa legge stabilisce che le persone possiedono una capacità limitata di lavoro e concentrazione, non abbiamo capacità. Infinite. In altre parole, non siamo superman e questo significa che a un certo numero di ore di lavoro. Eseguendo un'attività, la produttività inizia a diminuire in modo significativo. In altre parole ti stanchi, questa non è una novità, la cosa interessante arriva ora. Dopo aver superato quel livello di produttività ci stanchiamo e si verifica una soglia di produttività negativa e a quella soglia accadono due cose. Abbiamo difficoltà a mantenere il concentrazione e soprattutto molto. Importante! Iniziamo a sbagliare, smettiamo di essere efficaci e iniziamo a rendere controproducente. Altre parole portano la tua mente e il tuo corpo all'estremo. E a quel punto è quando bruci, quando ti satura. Può anche disprezzare il tuo lavoro e faccio un rapido esempio, per farti capire. Puoi leggere 100 pagine di un libro in due ore, ma non puoi leggere 500 pagine tutte le 10 ore. Perché dopo aver superato quella soglia di produttività che tutti abbiamo prestazioni, le tue capacità precipitano e cosa succede dopo? Bene, potresti non arrivare a leggere le 500 pagine del libro e se lo ottieni più probabile, è che non ha conservato correttamente le informazioni. Quindi, hai perso tempo. Il tuo corpo è già stato esaurito e dal modo in cui disgusta il libro, la materia, la conoscenza che contiene. In modo che questo problema non si verifichi e propone che ci alterniamo in modo costante, tra lavoro, riposo e per questo pone un sistema di scatole temporali. Alcuni esempi di scatole del tempo possono essere ad esempio applicare pezzi alla tua giornata lavorativa, un'ora di lavoro 80-20, 48 minuti di lavoro, 12 minuti di riposo. Un altro esempio di scatole di lavoro tecnica pomodoro ben nota. 25 minuti di lavoro e 5 minuti di riposo. Blocchi di lavoro di 25 minuti. E stiamo premiando il nostro cervello con un riposo periodico di 5 minuti. In questo modo rimani fresco per il prossimo compito. Va notato. L'applicazione di questi concetti può essere complicata all'inizio. Ricordate però che ogni cambiamento è una questione di abitudini e ricordate è molto importante. In fondo la legge Illich ci dice che riposare non è perdere tempo, bisogna evitare quindi di applicare la tecnica delle scatole del tempo alla vostra vita quotidiana, e sicuramente vi viene una sorpresa, passiamo al punto successivo. La seguente legge è la legge di Carlson, questa legge è strettamente correlata allo stile di vita, che insistiamo a portare attualmente, poiché influisce direttamente sull'iperconnessione così selvaggia a cui siamo esposti. Alla legge di Carlson dice... Il lavoro interrotto sarà meno efficace e richiederà più tempo di quello che viene eseguito continuamente. Pertanto, in un mondo come quello attuale a cui siamo continuamente esposti, alle notifiche via email, alle notifiche di WhatsApp, alle telefonate e alle notifiche varie, possiamo cadere nell'errore di non concentrarci al 100% su un compito e lascia che te lo dica se non concentriamo 100% o 100% su un'attività, accadono due cose. La prima è che perdiamo tempo. Ci vuole molto più tempo per ottenere il lavoro di fronte a noi. E ricordiamo che il tempo è il massimo e il punto successivo è che non usiamo il 100% della nostra capacità. Non usiamo il 100% della nostra intelligenza. Non useremo tutto il nostro talento. Guarda che vedrai con un grafico lo capirai molto meglio. Questo è un grafico di una persona che lavora su un compito, ma che periodicamente si ferma a guardare tutte le notifiche del suo smartphone, come puoi vedere ai denti della sega sono. Abbassati la concentrazione e i picchi di produttività, questa persona finirà il compito sì, ma non dando il suo pieno potenziale, e quindi uso, spendere più tempo e, soprattutto, il risultato del tuo lavoro è probabilmente mediocre. D'altra parte, questo è un grafico che riflette uno stato di produttività e concentrazione costante. Vediamo che ha la forma di un plateau ed è che, in questo caso, la persona responsabile del compito è concentrata per la maggior parte del tempo. Il lavoratore sta dando tutto il suo potenziale e come lo ottiene sempre evitando distrazioni. Pertanto, se vuoi applicare la legge di Carlson, dovresti seguire questi tre suggerimenti. Numero 1. Quando si lavora per distrazioni. Disattiva l'audio delle applicazioni, del dispositivo o se è necessario nascondere direttamente lo smartphone. Molto importante! Se devi mettere a tacere o bloccare persone o gruppi, non esitare a fare il suggerimento numero 2. Evita il multitasking. Evita di fare molte cose allo stesso tempo, dal momento che l'unica cosa che ottieni è «ci vuole più tempo per stressarti e fare un lavoro totalmente mediocre». È molto meglio concentrarsi su un singolo compito e il suggerimento numero 3 è quello. Dividi il lavoro in piccoli blocchi e affronta ogni blocco individualmente e direttamente tra i blocchi e applica periodi di riposo. Dove se necessario perché è possibile controllare lo smartphone o la posta elettronica. Questo è spiegato nella legge di Illich. Devi capire che, quando raggiungiamo un livello ottimale di concentrazione, siamo capaci di tutto. È come avere superpoteri ci concentriamo così tanto sul nostro compito, che siamo in grado di risolvere qualsiasi problema in modo rapido e creativo. La nostra missione principale, quando lavoriamo, è proteggere questo stato al massimo e perché dovremmo proteggere questo stato al massimo. Molto semplice! Un livello ottimale di concentrazione ci permette di finire il nostro lavoro in modo efficiente e veloce, in questo modo possiamo dedicarci alle cose della vita che contano davvero. Credimi se ti dico, è inutile avere molti soldi se non puoi permetterti una semplice passeggiata nel parco o trascorrere del tempo di qualità con la tua famiglia e i tuoi amici. La vita passa molto velocemente, quindi, fare il nostro lavoro in modo rapido ed efficace riduce lo stress e aumenta la nostra felicità, dal momento che non passiamo tutto il giorno davanti allo schermo del computer, devi capire che lavorare con distrazioni costanti è un equivalente diretto di cercare di abbattere un albero con l'ascia disaffiliata, ci riuscirai? Sì, ma ci vorrà molto più tempo e ti stanchi il doppio. La legge di Illich è sinonimo di disconnessione per una maggiore concentrazione. Il bene è l'ultimo punto. Questa è la matrice di Eisenhower, un sistema di organizzazione dei compiti, che può cambiare direttamente la tua vita. La matrice è la busta, il cui nome deriva dal suo creatore, l'ex presidente degli Stati Uniti Eisenhower, che è noto per la sua grande produttività, insiste nell'attribuire un grado di priorità o urgenza ai compiti in sospeso. In questo modo organizzare il tempo in modo efficace ed efficiente, per creare la nostra matrice, dobbiamo disegnare quattro quadranti, come quelli, che vedi sullo schermo e separare i compiti per importanti e non importanti, urgenti e non urgenti. Effettuiamo uno screening dei nostri obblighi, primo quadrante urgente e importante, questi sono compiti che devono essere completati il prima possibile, con compiti che devono essere affrontati immediatamente, quindi fallo ora! Faccio un esempio veloce, un lavoro la cui scadenza è imminente, secondo quadrante, ecco i compiti che sono importanti, ma non urgenti, questi sono compiti importanti, ma che possiamo fare in modo più rilassato, quindi sono compiti che devono essere pianificati e affrontati nel tempo, un esempio alla raccolta dell'ultimo esempio, un lavoro importante, la cui data di consegna è entro, un mese o due mesi. Il quadrante questi sono compiti urgenti che devono essere eseguiti immediatamente, ma non sono importanti, quindi non costituiscono una priorità. Un esempio rapido, rispondere alle chiamate, rispondere al telefono, è urgente ma non può essere importante, regola questo tipo di compiti, compiti che possono essere delegati a terzi, ad esempio un assistente o una segretaria quindi sono compiti che possono, dovrebbero essere delegati e il quarto quadrante in quest'ultimo luogo, i compiti che non sono urgenti, né importanti, si trovano, questi compiti sono più una distrazione che altro e per quanto possibile evitati o eliminati dalla. Nostra routine quotidiana, questi compiti dovrebbero essere posticipati bene. Come vive una persona produttiva all'interno della matrice di Eisenhower? È molto semplice, vive principalmente nel quadrante 2, attacca i compiti quando sono importanti, ma non sono urgenti e possono farli con una corretta pianificazione, non lascia che la maggior parte dei compiti vada urgentemente al primo quadrante, sia di fronte ai compiti in modo calmo, piacevole e tempestivo. Al contrario, come vive una persona che lascia tutto per l'ultimo momento? Una persona che procrastina, una persona che perde la partita, fondamentalmente vive nel primo quadrante, è principalmente impegnata nel tempo libero, che sono i compiti più divertenti per così dire. I compiti del quarto quadrante e cosa succede che non attaccano i compiti quando sono nel quadrante 2, quando sono compiti importanti, ma non urgenti e quindi deve vivere costantemente nel quadrante. Quando affronta i compiti quando sono importanti e urgenti, questa persona spegne costantemente il fuoco. Possiamo dire che vive in uno stato di stress costante. Con l'usura che questo comporta e come puoi immaginare non è salutare. È sostenibile vivere costantemente nel quadrante 1, quindi sai già come usare la matrice di Eisenhower. Vedrai un turno dei tuoi obblighi, delega parte dei tuoi compiti, attacca tutti i compiti quando sono importanti ma non urgenti ed evita di spegnere gli incendi il più possibile o attaccare i compiti quando sono nel quadrante. E, quindi, non c'è altra scelta che affrontarli, non c'è altra scelta che farli. Bene, esaminiamo queste 6 leggi. Questi 6 consigli sono tutto ciò che serve per aumentare la produttività a livello successivo. Principio di Prato rileva che il 20% nella tua vita, nella tua azienda, nei tuoi investimenti genera che l'80% dei risultati e benefici, in particolare concentrarsi su di esso seguendo la legge di Parkinson. Ricorda che sia il denaro che il, e lo spazio disponibile se non rimediamo sarà occupato nella sua interezza. Quindi, segna i bilanci degli orari e... Soprattutto l'organizzazione, il prossimo punto lei dei pearls, non spendere energie per preoccuparsi, che non accadrà mai, dedica quell'energia e quel tempo in altre situazioni molto più fruttuose, lascia riposare la mente, vivi, godi. Altro punto molto importante, la legge di Illich, quando passiamo a lavorare un certo numero di ore, la nostra concentrazione diminuisce e siamo controproducenti quindi molto meglio riposare, in modo da non commettere errori e finire bruciati così come la legge di Carlson nella tua giornata lavorativa. Per renderlo il più fruttuoso possibile, evita ogni tipo di distrazione. Disattiva l'audio dello smartphone, naturalmente. Per scegliere quali attività svolgere o quali attività delegare o direttamente quali attività dobbiamo scartare, e la matrice di Eisenhower, strumento vitale per l'incisione. Bene, se vuoi avere successo, non hai bisogno di nient'altro. Queste sei leggi del tempo sono tutto ciò di cui hai bisogno, poiché sono correttamente contrastate, perché sono state utilizzate dalle persone di maggior successo del pianeta. Queste sei leggi del tempo sono una base perfetta per aumentare la tua produttività al massimo. Non hai bisogno di nient'altro. Credimi come abbiamo anche parlato, che questi sei consigli possono essere applicati alla tua azienda, al tuo lavoro. Possono essere applicati alla tua vita quotidiana e possono essere applicati anche ai tuoi investimenti. Lascia la tua opinione nella casella dei commenti ricorda che la nostra missione principale in questa vita non è lavorare e godere di trascorrere momenti di qualità con il nostro famiglia e amici, godersi ogni secondo della vita. Parlare della morte è un argomento tabù nella società di oggi, in parte per farti credere che più soldi fai, più cose acquisti, più stai per prendere dall'altra parte e sai benissimo. Che questo non è vero, non ha senso ucciderti per lavorare e lasciare da parte il mondo reale, in modo che un giorno alcune persone vestite con camice bianco stiano di fronte a te e ti dicano che la festa è finita, quindi filtra, delega, elimina o automatizza i compiti. Tutto il necessario per avere tempo e godersi la vita al massimo. Ricorda che i soldi possono sempre essere recuperati, ma il tempo no. Questo è stato un segreto di un imprenditore e ti aspetto nel seguente video. Se non sei ancora iscritto al canale, ti invito a farlo e, cosa molto importante, attivare le notifiche nel campanello. In questo modo scopri prima quando carico un nuovo video. Possiamo essere in contatto su Instagram. Dove carico nuovi. Contenuti motivazionali per raggiungere la libertà finanziaria. Dammi una mano per raggiungere. 100.000 iscritti che puoi trovare, come maxvalencia.roba lascia il link nella descrizione. Ci vediamo dopo, benedizioni!